Riccardo ecco, per concludere volevo chiederti se poi insomma per settembre ripartiranno anche delle iniziative che riguardano la formazione Siamo pienissimi, ecco. siamo pienissimi come al solito Valentina eh, Unicredit punta molto eh, su, non solo su rinnovare la gamma dei prodotti ma soprattutto su quella che è la formazione e in quanto riteniamo fondamentalmente che un cliente adeguatamente conscio e consapevole di quelli che sono, quelli che sono i rischi e i benefici del prodotto è sicuramente un cliente che ad, continuerà ad operare eh, comunque eh, diciamo, limitando quelli che sono i rischi. Quindi ehm, noi andiamo avanti con Nicola e con gli altri formatori di certo. cui ci avvaliamo. Eh, andremo avanti per settembre esclusivamente con eventi online. Da ottobre ripartenanno anche alcuni eventi fisici a cui eh, prenderemo parte eh, con Unicredit. Lo ricordo già c'è Investing Roma il 7 di ottobre certo. organizzato da Pietro Di Lorenzo ed SOS Trader e così via quindi insomma andiamo avanti con la formazione cerchiamo di innovare anche quella in modo da dare sempre più spunti e speriamo ovviamente insomma, di cogliere sempre più l'attenzione e le necessità della cliente. clientela. Eh certo. E poi chi più sa, Riccardo, più ha strumenti per poter operare, diversificare, trovare nuove certo. soluzioni e quindi insomma parte sempre tutto da lì, dalla conoscenza, dalla competenza che si traduce anche in possibilità di azione differente. Assolutamente. E ovviamente serve anche a noi avere un riscontro con la cliente, certo. quindi un momento di confronto. Chiarissimo. Riccardo, io ti ringrazio come sempre per essere stato qui con noi, nostro ospite, in questo appuntamento settimanale di Zoom Certificates e io naturalmente ringrazio anche eh, Nicola Para, grazie per essere stato con noi, per la tua panoramica di mercato e per appunto questo esempio in diretta di operatività. Grazie Nicola. È un piacere Valentina, grazie a voi e alla prossima. Grazie.